Grazie a tutti. Eh, L'associazione Don Uvite è un'associazione fondata dal cardinale Sgreccia e si occupa di temi bioetici, per esempio come la procreazione, l'eutanasia, tutti temi bioeticamente sensibili che si innestano sul grande tema della vita dal concepimento al suo declino. Allora, Tutti questi nostri interessi ci portano a venire in contatto con tutte quelle realtà che si occupano di tutela della vita, ma vorrei dire di custodia della vita. Siamo quindi con Marzia Masiello che cura le, rela le relazioni pubbliche e istituzionali eh, e coordina le sedi AIB, Amici dei Bambini Associazione, che si occupa ehm, di eh, adozioni internazionali. Allora, punto primo, grazie per aver aderito a questo nostro invito. Grazie a voi. E, e allora, Marzia, ci puoi fare una breve presentazione della vostra associazione, delle esperienze, dei progetti che state portando avanti? Ah, certamente, io vi ringrazio moltissimo appunto dell'invito, anche a nome di AIBI, Tutta, AIB Associazione Amici dei Bambini, ormai nasce nel 1983, formalmente nel 1986. Proprio dall'esperienza di due genitori adottivi, noi abbiamo che sono anche appunto i presidenti fondatori Marco Griffini e Irene Bertuzzi, e eh, hanno in sé eh, la mission del diritto del bambino di essere figlio, per cui di una mamma e di un papà. Per cui insomma, viene declinata questa attenzione ai diritti delle bambine e dei bambini, proprio ad una famiglia eh, eh, per una crescita eh, armonica con la presenza di una mamma e di un papà, attraverso. Eh, Diverse opere che vanno appunto dalla cooperazione allo sviluppo, dal sostegno a distanza nei oltre 30 paesi in cui eh, siamo presenti, in un'ottica proprio anche di, di prossimità, eh, nello spirito della Fratelli Tutti, no? Se vogliamo in qualche modo proprio anche di reciprocità eh, nella, nella costruzione dello sviluppo in mano integrale e, ehm, nello stesso tempo, eh, altre attività fondamentali dell'associazione sono quelle della promozione dell'affido e lo sviluppo dell'adozione eh, internazionale. In questo senso, siamo anche ente, oltre a ONG siamo anche ente eh, accreditato presso la m, Commissione adozioni internazionali che siede alla presidenza del Consiglio eh, presieduta appunto dal ministro Bonetti in questo momento eh, e per operare appunto all'estero e perseguire le coppie nel loro viaggio, un viaggio della vita molto importante che appunto è quello della genitorialità adottiva Ecco, grazie. Bellissimo, ovviamente. Io amo moltissimo questo, questo tema così importante. E senti, allora eh, colgo l'occasione per chiederti, ci puoi chiarire un po' qual è il percorso di una coppia che vuole adottare, fare questa adozione internazionale? Eh, allora io direi che ci sono cioè. in, in sintesi sicuramente mh, per parlare ecco, diciamo in maniera molto lineare ma mh, a binaria nello stesso tempo perché secondo me dal, dal nostro punto di vista due devono essere i momenti fondamentali quello di una coscienza interiore in cui c'è un discernimento da parte della coppia che possa quindi maturare questa generatività del cuore no? Amici dei bambini lavora molto su quello che è il senso della sterilità che diventa feconda generativa di una generazione Genitorialità, ricordiamo di, eh, nei confronti di eh, ulteri, 168 milioni di bambini fuori dalla famiglia perché l'abbandono è un dramma purtroppo ancora poco conosciuto e, e riconosciuto e eh, quindi questa genitorialità del cuore risponde ad un eh, atto di giustizia in qualche modo che si può fare eh, verso questa infanzia che viene negata e spessissimo dimenticata. È un discernimento che naturalmente come coppia a livello internazionale di ore richiede anche una eh, maturazione eh, a vari livelli sia da un punto di vista proprio della razionalità sia dal punto di vista del cuore sia dal punto di vista dell'emotività della spiritualità di tutte quelle componenti che naturalmente una coppia può mettere in campo per fare questo per fare questo percorso che è un percorso estremamente articolato estremamente a volte complesso si raccontano le complessità eh, delle adozioni ma anche molto ricco e difficilmente si sente parlare della bellezza no? delle adozioni invece è sempre bello poterne poterne poterne raccontare. Poi c'è tutto un aspetto che è strettamente collegato anche alle procedure no? di adozione internazionale, a quello, che sono, a quello che è l'ITER in un certo senso eh, le coppie a volte si sconfortano perché la burocrazia è lunga perché gli anni di attesa sono tanti ma ehm, nonostante ci siano dei margini e questo ci teniamo a dirlo proprio perché Heidi lavora anche per una semplificazione delle procedure che non, sia però, eh, diciamo, eh, che non siano meno tutelanti rispetto a, al diritto delle bambine e dei bambini eh, è chiaro che tutti quei passaggi che in questo momento posso, devono essere fatti sono fatti proprio nella tutela la, sia del bambino, proprio perché nel momento in cui eh, l'Italia ehm, fa entrare appunto in adozione un bambino, è importante che ci sia la certezza, che vi, vi sia una linearità, una trasparenza, una correttezza de, de, dei percorsi, che quel bambino insomma sia per legge e, e con trasparenza e non per vie alternative, illegali, mh, mi viene da pensare, eh, possa essere appunto eh, entrare in Italia ed essere figlio di una mamma e di un papà che quindi desiderano eh, appunto compiere questo bellissimo atto eh, generativo e eh, naturalmente il percorso adottivo prima, primo, in primo luogo insomma le coppie eh, possono rivolgersi ai servizi territoriali anche per eh, fare degli incontri di approfondimento, ma la prima cosa da fare è dare disponibilità rispetto all'adozione presso eh, il tribunale di riferimento perché di fatto nel momento in cui ehm, dai questa, questa disponibilità si avvia tutto un percorso no? di indagine da una parte eh, psicosociale da parte dei servizi e poi per quanto riguarda l'adozione internazionale ehm, da, da questo punto di vista viene rilasciato appunto da mh, un decreto de, di eh, cosiddetto di idoneità. Il decreto di idoneità che viene rilasciato dal Tribunale anche sulla base delle relazioni, delle indagini, dei servizi sociali, è una sorta di patente, possiamo dire, che in qualche modo ti abilita ad entrare in questo bellissimo... Donità. <ride> L'idoneità, sì, è abilita ad entrare in questo mondo importantissimo, diciamo molto articolato dell'adozione internazionale e questo decreto le coppie hanno a disposizione un anno di tempo per individuare uno degli enti autorizzati dalla presidenza del Consiglio AIB eh, abbiamo detto uno di questi, ehm, un anno di tempo per individuare l'ente che fa il loro caso per poter essere seguiti nel percorso procedurale eh delle, delle adozioni naturalmente per quanto ci riguarda l'adozione non è veramente procedura noi non siamo un'agenzia questo lo abbiamo sempre considerato e sottolineato proprio perché si sta parlando di vite umane e, eh, e, e da questo punto di vista insomma è fondamentale è importante che si stabilisca anche una sorta di empatia e di reciprocità per un rapporto di fiducia anche perché insomma eh, lì dove eh, poi ogni storia ha una storia a sé stante ma se dovessero profilarsi delle problematiche vedi pandemia come siamo oggi nel mezzo della pandemia anche se comunque insomma iniziamo a vedere la luce però l'anno passato è stato un anno molto complesso per cui nessuno si sarebbe potuto mai immaginare una situazione del genere e quindi l'importanza anche della fiducia nei confronti di un ente che fa di tutto e che lavora proprio per, per impegnarsi e per lavorare anche come sistema Italia insieme al governo per sbloccare delle situazioni che invece si bloccano perché chiudono i paesi perché c'è lockdown perché, insomma, perché possono essere tanti naturalmente non solo legati al la pandemia, anche in altre circostanze nella dinamica della geopolitica però è chiaro che da questo punto di vista l'importanza di, una, di, una, di un impegno, di, di un cammino condiviso di una reciprocità nella fiducia è fondamentale per questo noi chiediamo sempre agli enti autorizzati anche di fare una eh, diciamo eh, di fare mente locale in maniera molto eh, sincera su quelli che possono essere i propri eh, le proprie anche aspirazioni nel percorso e nel, e nel progetto adottivo per quanto riguarda le, le, le, le adozioni internazionali Amici dei Bambini ci tiene particolarmente che naturalmente sia questo un percorso non Considerato come semplicemente di sbrigo di pratiche ma al contrario proprio sia un percorso generativo di eh, vita condivisa e vissuta proprio perché appunto è una scelta eh, importante e va ponderata e fatta con, eh, con attenzione ma anche con un pizzico di entusiasmo direi perché è fondamentale insomma eh, poter considerare che nel momento in cui si abbraccia questo percorso di vita è chiaro che si va anche verso l'ignoto no? naturalmente per cui insomma, immaginarsi il figlio che si desidera a tutti i costi io siamo molto lontano per fortuna da quella cultura per cui dice, si diceva ah, lo voglio piccolo, lo voglio bianco, lo voglio sì. eh, diciamo con, con determinati vincoli. Sì. Nell'ambito eh, chiaramente del, del, del decreto di donità e nel momento in cui si conferisce il mandato all'ente autorizzato inizia tutto un altro eh, capitolo se vogliamo no? Che è quello della preparazione dei, dei documenti sulla base del paese su cui si viene assegnati eh, perché poi naturalmente diciamo l'assegnazione e l'individuazione la, la, del paese eh, più confacente per la storia della coppia viene individuato eh, dalla, da amici dei bambini proprio sulla base di tutta una serie di criteri, no? Ci sono delle disponibilità della coppia che magari si sente più orientata in una zona mh, piuttosto che nell'altra perché magari eh, ehm, conosce quel, quel paese perché c'è stato o per affettività particolari, no? Importante possono essere le eh, motivazioni di eh, affinità poi eh, naturalmente tutto viene considerato anche sulla base di quelli che possono essere criteri eh, di adozione che le, eh, i paesi stabiliscono perché poi ci sono, devono essere anche dei requisiti che ci sono dei requisiti che i paesi magari chiedono in, in un modo piuttosto che in un altro che vanno eh, dal, dal reddito a tutta una serie di altre caratteristiche che secondo i paesi e la cultura eh, diciamo dei, dei singoli paesi eh, prevede che siano rispettati facendo un matching quindi un incontro tra eh, tutte quelle che sono le varie componenti considerato anche il momento insomma, che si sta vivendo eh, diciamo nel particolare momento in cui la coppia decide di eh, avanzare eh, su, questo, su questo cammino è chiaro che tutte le componenti sia storiche che politiche che culturali che personali vengono messe insieme, vengono valutate e c'è un abbinamento ad un paese, si preparano i documenti poi a un certo punto inizia il momento dell'attesa anche lì è un momento che la coppia difficilmente a volte diciamo, eh, accetta tra, ma non è per diciamo che eh, Questa attesa non dipende solo ed esclusivamente dal fatto che eh, la burocrazia deve andare avanti ma proprio perché comunque insomma tutta la documentazione dei sui paesi viene controllata, vista, verificata e, se, e, e diciamo naturalmente le autorità poi Cercano di, di, di individuare anche in quel caso eh, per il bambino la miglior coppia possibile, no? perché proprio in questo caso ricordiamoci sempre che lo spirito di accoglienza è a misura di bambino, per cui non è il bambino per la coppia, il bambino migliore possibile per la coppia, quanto invece la coppia migliore possibile per la storia, per il vissuto di quel bambino. Questo è, questo è importantissimo. Per cui, insomma, poi ci sono naturalmente tutta una serie di eh, passaggi. Naturalmente, ricordo anche il di amici dei bambini www.aibi.it dove alcune, alcuni elementi appunto sono già mh, individuati per chi volesse poi fare degli incontri di approfondimento ci sono i calendari gli appuntamenti perché eh, naturalmente eh, si possa essere eh, edotti su, su tutte le specificità del percorso quello che aibi tende a fare comunque insomma è accompagnare sempre eh, la, la coppia prima durante e dopo l'adozione il dopo per esempio è molto importante su questo ci tengo a ricordarlo e ad evidenziarlo perché eh, ci sarebbe una tendenza no, da parte della famiglia che una volta che appunto si è fatta famiglia, se, se ci si è incontrati con il figlio, si rientra in Italia e va bene, va bene tutto, chiudiamo le porte e ora inizia una nuova vita. In realtà sarebbe importante ed essenziale che la coppia eh, si mh, diciamo, mh, crei quelle condizioni abilitanti anche per l'inclusione del bambino e della nuova storia, della nuova famiglia affinché si crei appunto un tessuto sociale che possa permettere anche nel tempo di... Eh, eh sì che il bambino possa avere una crescita armonica, lì dove comunque insomma arriveranno poi le domande del perché mia madre mi ha abbandonato nel paese, non mi ha voluto. No? Quindi insomma, avere una rete eh, sia eh, sociale, relazionale, familiare, ma anche sapere dove andare a prendere i fatti del mestiere per il supporto psicologico, piuttosto che comunque anche se si dovessero affrontare delle problematiche mediche, perché comunque ricordiamo che i bambini che vanno in adozione internazionale possono avere anche diciamo, delle problematiche di carattere medico, eh, è chiaro che ehm, in, questa, in questa dimensione il dopo adozione è un inizio di una nuova storia, di un nuovo percorso che quindi insomma eh, rende la vita molto arricchente, sicuramente molto dinamica, ma bisogna essere molto molto preparati è un percorso complicato ma è una bella avventura, no? è bella. proprio vissuta proprio con questo spirito è molto bella certo? io penso mh, che sia davvero una grande metafora della vita l'adozione uh -huh. internazionale perché? perché è un incontro <ride> eh, sì, sì, sì, sì, sì, sì. della vita in generale prego. senti senti, Marzia, io, dunque questa, nostro, questa nostra idea di, di contatto nasce per noi da, una, da un qualcosa che stiamo notando in questo momento io in questo momento mh, sto vedendo un, un fare un po' schizofrenico, lo chiamo proprio così. Da una parte questo individualismo libertario ci porta veramente a volere un figlio, alla rivendicazione di un figlio a tutti i costi, in tutte le maniere, eh, a qualsiasi costo, diciamo così, eh, dal, dal, mh, da tutta la procreazione medicalmente assistita fino ad arrivare all'utero in affitto dall'altra parte invece vediamo, assistiamo ad una denatalità sempre più crescente per non parlare poi dell'aborto quindi voglio dire come si possono secondo te, secondo voi ehm, eh, conciliare queste, queste cose con una mentalità che possa venire incontro ai bambini ai bambini in sé al bambino in sé proprio no. Guarda, io ti dirò già nella legge 40, per esempio del 2004, sulle norme in materia di procreazione medicalmente assistita, c'è cioè una cosa che non, non viene però tanto praticata e tanto attuata, l'articolo 6, c'è cioè il consenso informato, il comma 1 che dice, mm -hmm. aspetta che lo riprendo proprio precisamente, stabilisce che alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione e di affidamento ai sensi della sì. legge 4 maggio del 1983, numero 184. e modificazioni come alternativa alla procreazione medicalmente assistita ora proprio appunto per superare l'idea del figlio a tutti i costi se questo diciamo percorso del figlio mio, no, perché comunque generato da me eh, a mia immagine e somiglianza in qualche modo cioè questa, eh, questa prospettiva di adozione e di affidamento richiede per questo dico è fondamentale che ci sia un discernimento anche interiore no da parte eh, del delle, delle coppie che possono mettere in campo tutta una serie di, di risorse, eh, perché di fatto eh, questo implica aprirsi ad una generatività altra che, però, diciamo, porta anche in sé una cultura dell'accoglienza della diversità dell'altro nella prosecuzione in qualche modo della propria specie ma di fatto eh, una generatività che implica proprio la, il rapporto con l'altro che mi si fa prossimo che mi diventa vicino che mi entra così tanto dentro il cuore tanto che, che possa essere per me figlio o anche fratello se si tratta di appunto un altro tipo di, di, di accoglienza, no? immagino i minori eh, non accompagnati, le madri soli con bambino, insomma sono tante le tipologie di accoglienza, ma nel caso nella specie dell'adozione internazionale è proprio la bellezza e la grandezza appunto di questa trasformazione del cuore che però richiede anche un cambio di, un appro di approccio culturale appunto proprio perché l'adozione non è una mera procedura del figlio che voglio a tutti i costi ma proprio una scelta di vita che eh, implica anche diciamo, un riferimento se vogliamo ehm, antropologico, spirituale e divisione del mondo che comunque ehm, ti porta poi a fare delle scelte che siano una eh, apertura, un'accoglienza del bambino senza famiglia, ma nello stesso tempo appunto una, una visione anche di testimonianza di come, eh, diciamo, nell'abbandono si trova il dono della vita, no? Perché comunque quella madre che ti ha abbandonato è vero che ti ha abbandonato, ma ha scelto di darti alla luce e quindi in questo caso... È fondamentale no? ricordare questo, questo aspetto che, che da tragedia diventa invece gratitudine generativa perché diventa vita che nasce. Bello anche questa apertura alla speranza direi, no? questa sì. nuova prospettiva di vita sia per il bambino ma anche per la famiglia quindi questo dono reciproco sì c'è un forti. aspetto proprio anche della comunità della pietra certo. scartata di fedeli certo. di, che, che poi insomma sta eh, al capo della governance dell'associazione <ride> di amici dei bambini per esempio ehm, c'è un libro che a me piace moltissimo proprio del nostro presidente che si chiama ma Dio tace no? in cui mm -hmm. lui riflette molto approfonditamente su quelli che sono appunto le tre le, le, le grida di Gesù sulla croce, no? perché dice mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato? Però mm -hmm. è proprio in quell'abbandono che tu trovi il dono, no? cioè, del, dell'essere accolto, per cui e insomma sì. è come metafora è proprio forte, di... Molto forte, molto forte. Sì. Molto, molto, molto forte, infatti io credo che appunto sia... Eh... Un'esperienza un, un veramente di vita incarnata, dell'adozione che, che, che trasforma e diventa, e che, che, che trasforma anche, cambia il mondo nel momento in cui diventa accoglienza, no? perché comunque è una ferita che in qualche modo viene, viene ricomposta e, e, e dal male può nascere il bene, quindi c'è una bellissima trasformazione che ci dà tanta speranza e di, di cui tra l'altro penso che abbiamo sempre più bisogno, tanto tanto bisogno, soprattutto in quest'epoca in cui eh, un certo tipo di narrativa vuol farci credere che probabilmente insomma, o va tutto male o bisogna essere narcotizzati dal dolore, se tutto, tutto può essere eh, diciamo, appianato semplicemente con una cultura della non vita, al contrario invece la vita, sì, magari può far piangere però fa anche tanto sorridere, fa anche tanto ridere, c'è tanta luce e, e, e, e insomma ci porta ad allenarci sempre a non arrenderci mai, insomma, bellissimo lavoro continuo. Eh, sì. sì. ho oh, complimenti veramente delle bellissime parole e poi dei bellissimi fatti portate avanti delle cose veramente entusiasmanti direi No, grazie <ride> a voi L'ultima cosa proprio a livello conoscitivo, c'è una curiosità, ma le coppie che stanno adottando sono in crescita o diminuiscono? Com'è tre, questo trend? Guarda, il, il, rispetto appunto alla disponibilità io posso dire che in questo momento, è per questo che anzi grazie di, di, di creare delle occasioni di riflessione, perché... La, la tendenza ehm, sembra appunto esserci un po' di scoraggiamento. No? Ma è importante invece, invece considerare anche le adozioni e l'accoglienza in generale, come, come atto ehm, appunto non solo di speranza, ma se vogliamo anche politico in qualche modo, se lo, lo vogliamo considerare proprio ehm, in, termini, in termini numerici, vogliamo parlare anche di, di, di quello che è la questione del, dell'inverno demografico. Eh. L'adozione internazionale potrebbe dare un importantissimo contributo. In questo momento, pensate che quest'anno probabilmente non arriveremo alle 500 adozioni. Nel 2010 noi avevamo, eravamo un paese eh, che contava 4.130 adozioni circa, per cui vedete che crollo c'è stato nel corso degli anni e questo proprio perché insomma, si è generata un po' una cultura diffidente nei confronti delle adozioni internazionali, tante, tanto difficile eh, è stato il percorso, tante battaglie sono state fatte, tanti impegni sono stati comunque portato av portati avanti e mh, è proprio diciamo di queste di queste ore il lavoro che stiamo facendo per eh, magari presentare un emendamento all'interno del, del Family Act sull'adozione internazionale, proprio sulla gratuità dell'adozione internazionale, per esempio, che è un tema... <coughs> che ci sta eh, molto a cuore proprio nell'ottica del diritto del bambino ad essere figlio, per cui se la programmazione medicalmente assistita, no, senza voler entrare nel merito di giudizi per carità, eh, comunque insomma prevede tutta una serie di percorsi che le coppie possono, possono, possono fare eh, anche diciamo, a carico della, della sanità, per quale motivo l'adozione internazionale non deve essere altrettanto anzi, non solo riconosciuta, ma valorizzata proprio nell'ottica del diritto del bambino di essere figlio. No? Quindi è fondamentale ma, che è insomma. È, così, è giusto così, la, la genitorialità deve essere comunque eh, giusto, sì. una possibilità, appunto, di, di, di, di, di, di mettere al mondo e di accogliere figli che comunque insomma vanno hanno sostenuti e non deve essere uno strumento per, per ricchi. Eh, naturalmente è chiaro che un po' la crisi economica, un po' la cultura negativa, un po' tante componenti, poi è chiaro che, che, che insomma anche diciamo grande responsabilità dei media ed è per questo che il nostro ringraziamento a voi è grande proprio perché comunque a cioè, poterne parlare in maniera costruttiva è sempre, sempre importante, costruttiva e realistica, eh, perché noi non, non, non diciamo che, che sia un percorso facile eh, da, da, da fare ma eh, la vita è in sé un, un percorso che insomma ci si, eh, si può affrontare a seconda del proprio grado e livello di consapevolezza ma eh, in maniera più o meno ricca. L'adozione è sicuramente una grandissima ricchezza. in questo senso. Certo va bene Marzia io ti ringrazio veramente per questo questa iniezione di fiducia e di speranza proprio, dai, che anche riconsiderare un'adozione nei termini in cui tu l'hai detto è veramente un percorso di vita, di, di, di esperienziale, di conoscenza, di affinamento proprio. Io consiglierei è... di fare gli incontri, i corsi sulle adozioni a tutti, chi ha figli, io per esempio non ho figli, ma farei questi corsi veramente, cioè, eh, li consiglio a tutti proprio perché davvero sono estremamente significativi per, per certo. crescere, per migliorare e anche per aprirsi all'adozione affinché l'adozione non sia per esempio un'ultima spiaggia ma anche i ragazzi che stanno pensando di mettere su famiglia magari avvicinarsi eh, a questo percorso per far sì che sia una genitorialità scelta e non residuale ci piacerebbe moltissimo. Beh, grazie ancora Martia ti auguriamo le cose migliori per il vostro percorso dell'associazione.